Oggi sono al supermercato con una canadese che fa la spesa. C'è lui. E sta comprando delle schifezze assurde. <ride> allora, qui in Canada sono ossessionati dal, dalla marca Alfredo che apparentemente fa delle salse per la pasta, ma fanno schifo al cazzo. Ho un po' di salse assurde che hanno qui e che la gente a quanto pare pensa che siano veramente italiane. E no, no, cioè è proprio un grande no. Questa è ciò che per loro la carbonara E ho detto tutto Sì, ho detto veramente tutto Anche questa a quanto pare è una cosa tipo che loro considerano come una carbonara Non so neanche cosa ci sia dentro questa cosa ma fa veramente schifo Ci sono i quattro formaggi che ha un colore assurdo i rosé che cacchio significa rosé ma cioè Lombardia sicuramente dalla Lombardia ma te, te credo proprio e vabbè tomato e basilico va bene questa è comunque quella che fa meno schifo la bolognese non compratela e non so neanche cosa sia sta roba ah oh, eccola un'altra carbonara molto carbonara che non esiste ma ok So, so la Questa è un'altra cosa disgustosa In sì, Italia? No, no <ride> Queste meravigliose cose che è una cosa tipo in polvere Per fare la carbonata in polvere Gesù Cristo La, mia, la cosa più disgustosa del negozio è Che è questo pesto al basilico Che vi giuro è la cosa più disgustosa che io abbia mai mangiato in vita mia E volevo vomitare quella volta Poi ce n'è un altro che... Ancora peggio che è sempre della stessa marca che la gente qua compra Sara ha comprato la pasta <ride> E la pasta classica a uh, schifo Pasta al schifo Questo, quello che la signorina canadese qua ha comprato <ride> ho detto, gli, ho, gli ho promesso che le farò io la vera carbonara Perché quando si può andare avanti così uh, Come vi ho già detto in un video I, i, i canadesi sono ossessionati dalla birra Guardate quanta cacchio di birra c'è in questo negozio C'è solo birra, birra, birra, birra bellissima parte delle pizze... no, <ride> no, non so neanche da dove cominciare, però lasciamo stare, lasciamo stare perché qua le pizze sono terribili, c'è la pizza ristorante che, che anche in Italia per persino per un per italiano fa schifo, si vende pure in Italia ma fa schifo comunque, poi ci sono le mini pizze la cosa che io vorrei qui sarebbero i sufficini, che non esiste al pipe o oltre a spaghetti. Qua? Ne lo direte? Uh, C'è una specie di pizza. Sei Gli spaghetti dentro. Quanto schifo fanno i canadesi? Quanto schifo? Spaghetti presentati da Sara. <ride> <says> Soliti pranzetti al... non so neanche come chiamarli però a quanto pare della, pa della pasta, con la salsa il al pomodoro che lo metti nel microonde e diventa tipo una cosa bellissima e ti senti proprio a Roma ecco. Sara come esperimento per farvi capire questo è un pezzo di mozzarella <ride> <ride> questo è un pezzo di mozzarella <ride> quindi vabbè infatti ci sono anche tipo la mozzarella tagliata ma è tipo grattugiata ma è tipo gigantesca cosa te ne fai? dove la metti? e, è veramente... e i formaggi questi sono veramente esagerati <ride> Pur la lasagna Uh, sì, insomma italiano avete, cap <ride> avete capito insomma ecco qua abbiamo 3 kg di margarina 3 kg di margarina anche sono ossessionati col burro infatti a ogni pasto tipo prima, anche nei ristoranti prima di mangiare chiedono il burro col pane forse per questo che vendono 3 kg di, mar di margarina positiva hanno la Nutella hanno ah, anche tipo la falsa Nutella Però almeno c'hanno la Nutella è l'unica cosa vera italiana forse. Ciao a tutti Come avete visto vi ho portato al supermercato Come perché prima dovevo fare la spesa E quindi ho approfittato per fare questi: Perché volevo fare le differenze Che ci sono tra i supermercati italiani E i supermercati canadesi Come avete visto Prima di tutto mi sono buttata sui sughi Perché è la cosa che mi ha sconvolto di più Quando sono arrivata in Canada Ovvero che sono terribili cioè nel senso non, non, non c'è una cosa che si salvi credo di aver comprato una sola volta il pesto ed ero a ottawa non ero nemmeno qui ed era buonissimo cioè non lo so che pesto fosse perché dopo ho cercato ho ricercato non l'ho più trovato per il resto invece non si salva assolutamente niente quindi comincerò da quello ovvero che uh, i canadesi come ho già detto sono ossessionati da questa marca che si chiama Freddo. Tutti, e dico tutti i canadesi che conosco, mi hanno chiesto, ah ma voi anche voi avete questa marca? E in Italia ho detto, no, non esiste questa cosa, che cos'è? Quindi una volta mi sono trovata a comprare il sugo alla bolognese e ho realizzato che veramente era terribile. Sapeva di... Tantissimo di aglio, tantissimo di cipolla, una cosa... credo che stavo per vomitare in quel momento, vi giuro, non, non ho mai assaggiato una cosa così terribile in vita mia. Il pesto, non ne parliamo, il pesto era pieno, pieno di olio e pieno di aglio, cioè una cosa più schifosa di così non si può. E uh, come avete visto c'è anche la salsa alla carbonara, c'erano addirittura tre o quattro tipi di salsa alla carbonara. E no, la gente non capisce che la carbonara non è una salsa, ma è, ma è una ricetta, io ho cercato di dirlo ma non mi ascoltano, infatti... L'anno scorso mi ricordo che i miei ex coinquilini avevo preparato la carbonara che avevano già assaggiato quella carbonara in barattolo, diciamo, e hanno detto: Ah, ma sì, c'è una grande differenza. Ho detto, Mh, davvero, ma non mi dire. Um, Un'altra differenza che ci sono tra i supermercati è che qui uh, i carrelli non hanno la monetina. quindi per questo le persone ogni tanto trovi che lasciano i carrelli in mezzo ai eh, parcheggi, in mezzo al supermercato, roba assurda, infatti in Italia uh, fanno bene mettere la monettina perché se no ci sarebbe il disastro. Uh, qui ci sono veramente pochissimi posti, ho trovato dei posti dove chiedono la monettina, ma è tipo ho trovato un posto in uh, 5 città che ho visitato, quindi uh, non è così ovvia la cosa, uh, però nonostante questo, comunque anche se ci sono persone che lasciano i loro carrelli in mezzo alla, alla, al parcheggio, Comunque, eh, i carrelli sono sempre al loro posto perché c'è sempre una persona che si occupa di questo. Eh, in Italia, siccome c'è la monetina, tutti fanno i bellissimi diligenti, educati e vanno a mettere i carrelli a posto solo perché vogliono la, la monetina indietro. E fanno bene a fare questa cosa: fanno veramente bene. Un'altra cosa che mi aveva un po' sconvolto quando sono arrivata eh, è il fatto che è andata a comprarmi delle, della frutta e stavo cercando tipo il, la bilancia per, per pesarle perché in Italia abbiamo la bilancia clicchiamo il bottoncino e ci esce fuori già l'etichetta col prezzo e col prodotto qui non c'era niente ed ero tipo... Mm, avevo chiesto subito ma dice: non avete la bilancia dov'è che peso sta roba cioè, sono arrivata alla cassa e è stata la ragazza che ha messo già il prezzo e il prodotto tutto quanto e l'ha pesato direttamente lì ed io ero un po' sconvolta perché in Italia non ho mai visto fare questo cioè magari ci sono i supermercati dove lo fanno ma credo che siano i supermercati veramente più pezzenti <ride> Correggetemi se sbaglio quindi um, sì è stata una cosa che mi ha sconvolto abbastanza decisamente Cosa è che nei vari supermercati quando tu compri qualcosa alla cassa c'è sempre qualcuno che imbusta le tue cose, nel senso per te è una persona che è pagata per imbustare, principalmente questo, che, questo è il loro lavoro è delle persone, di solito puoi lasciare una mancia se vuoi c'è cioè chi non lo fa, non sei obbligato ehm, però sì c'è una persona che imbusta le cose per te ehm, l'unica cosa è che non è, non è dappertutto, tipo c'è un supermercato qui che io lo chiamo il supermercato dei poveri, ovvero il supermercato dove io vado e lì non c'è questa persona che va questo, perché è il supermercato dei poveri quindi ti arrangio un po' Un'altra cosa è la vendita degli alcolici, infatti nei supermercati di solito trovi, oddio c'è un mattino, Uh, infatti nei supermercati trovi gli alcolici ma trovi tipo dei vini un po' pezzenti Cioè quei vini che tipo un po' vini da tavola che più che altro userai per cucinare e non tanto per bere Infatti eh, nei supermercati trovi tutta la birra del mondo però se vuoi tipo dei vini o se vuoi gli alcolici più forti devi andare in un posto, uh, in, in un posto apposito che, dove se, loro vendono solo alcolici Vendono alcolici... Mh, Alcolici provenienti dall'estero, vendono alcolici del Quebec, vendono alcolici del Canada, insomma, vendono un po' di tutto e ovviamente, ovviamente, gli alcolici costano una fortuna. Quindi se vuoi bene, infatti io che amo il prosecco da morire, eh, l'avrò comprato tipo due volte, due volte in un anno. Una bottiglia di prosecco qua costa 18 dollari, che è tipo 15 euro. Chi è che paga 15 euro per una bottiglia di prosecco? Se Andiamo! Un'altra cosa è che i formaggi costano l'ira di Dio. Io sono fortunata perché io non sono una grande fan dei formaggi, non è che lo mangio così tanto. Però sono assurdi i prezzi dei formaggi. Infatti i miei primi i primissimi coinquilini che ho avuto erano tutti francesi, quindi erano tutti... Uh, pazzi andavano tutti pazzi per il formaggio quindi hanno sofferto come il male per sei mesi perché non potevano comprarlo perché un pezzettino di formaggio ti costa tipo sui 15 dollari minimo quindi io per fortuna non essendo una grande fan ho detto va bene non mi cambia la vita però veramente i prezzi sono esagerati l'unica volta che ho comprato è stato quando ho comprato il mascarpone per fare il tiramisù infatti l'ho fatto una volta perché un tipo 200 grammi di mascarpone mi è costato tipo 18 dollari e questo è tutto, queste sono principalmente le differenze che mi sono venute in mente per adesso uh, se avete domande fatemi sapere e ci vediamo la prossima volta, ciao!